Salve, sono Alessandro Verdecchia, sono il direttore commerciale della, della Toscano Mutui, l'azienda di mediazione creditizia della Gruppo Toscano. Ma Le caratteristiche sono essenzialmente voglia di crescere, voglia di affermarsi in questo settore, serietà e spirito di collaborazione. E questa è un'azienda che premia molto le persone che sono performanti nei propri risultati, le persone serie, le persone che hanno veramente intenzione e interesse di crescere nella propria attività. Ma I vantaggi sono essenzialmente assistenza e soprattutto la possibilità di poter avere a disposizione dei leads qualificati che provengono direttamente dal mondo immobiliare e questo dà l'opportunità immediatamente di entrare in contatto con clientela interessata ad acquistare un immobile e per cui molto probabilmente interessata ad avere una consulenza finanziaria. Toscano Mutui si dedica molto a una formazione on the job, eh, tramite i nostri analisti, tramite il sottoscritto, eh, tramite il responsabile della unit della cessione del quinto, noi facciamo continuamente seminari di formazione e per cui è una, una formazione costante, direi quasi una formazione quotidiana eh, e quindi questo aiuta molto nel inserirsi velocemente in quello che è il format lavorativo della Toscana Nord. Per cui per chi vuole candidarsi questo è veramente il momento opportuno per presentare la propria candidatura alla Toscana Nord.